A Cincinnati, i risultati dei quarti. Venerdì ricco a Cincinnati, ben sette gli incontri di singolare in programma. Apertura dedicata al terzo turno, il recupero delle partite rinviate per pioggia la giornata precedente. Camila Giorgi contende a Carolina Pliskova il successo. Conferma di essere all'altezza della situazione. La maceratese parte in difetto, 30 check alla ripresa delle ostilità. Permane l'equilibrio, ma la Pliskova conserva il vantaggio e si aggiudica il set. Le soluzioni estreme di Camila pongono a mal partito la n.1, costretta a muovere le lunghe leve e a giocare in situazione di disagio. 64 azzurro, terzo set. La Giorgi cala leggermente, la Pliskova fiuta il momento e piazza il break. Il punto esclamativo nel quarto gioco, il secondo al servizio di Camila. Ai vantaggi, sigillo cieco e successivo 60. Terzo turno fatale anche all'Ucraina Svitolina, fresca di titolo a Toronto. Cade con la Boerges, 75-64. Sloane Stephens invece conduce corsa di rimonta, 26-63-64 alla Makarova. La Pliskova, prima testa di serie del torneo, doma poi, ai quarti, la Vodniaki, finalista in Canada e in difficoltà contro la Ceca. La partita si risolve rapidamente. 62-64 Pliskova. Seconda semifinale consecutiva in un mille, invece, per Sloane Stephens. Il ritorno prepotente a Toronto, la firma di qualità a Cincinnati. La Goerges, in affanno al Via, tenta di riaprire i giochi nel secondo, ma il prolungamento è di marca americana. Le maggiori emozioni nel confronto tra Moguruza e Kuznetsova. La russa, nel secondo, trova il giusto scatto per impattare la sfida e porre interrogativi alla spagnola. Di carattere e tennis, emerge Garbine al terzo. A Toronto, un colpo di calore ad ostruire la via, qui vuole vincere e lo ribadisce al cospetto di Joanna Conta. 64-76 per la rumena, probabilmente la giocatrice più continua dell'alterno circuito femminile. Pliskova, Vodniaki 62-64 Muguruza, Zova 62-57-75 Stefans, Goerges 61-76-3. Alep, Conta 64-76-1.